Allora, intanto che aspettiamo che arrivino le persone, cominciano a connettersi, vi do il benvenuto appunto in questo canale, canale Facebook, Vincenzo D'Amato Psicologicamente, io sono Giovanni Fernandez, eh, vi terrò compagnia per esattamente un'ora. Ciao Vincenzo, eh, Vincenzo, ci stiamo vedendo spesso adesso, eh. Che tempo fa lì da te? Perché stamattina abbiamo fatto la meditazione e c'era bellissimo tempo ti dico solo che qua sta ancora grandinando ho fatto anche il video perché non sembrava vero che c'erano dei pezzi di ghiaccio uh, pazzeschi ciao Roberto benvenuto benvenuto, ditemi intanto tu che sei l'addetto all'audio Vincenzo dimmi un po' <ride> se si sente bene se devo parlare più basso se devo parlare più alto <ride> nel frattempo allora che andiamo eh, appunto scusate se mi ripeto il tempo perché arrivino le persone io vengo uh, nel live di psicologicamente dal cellulare in modo che condivido subito la diretta subito sul mio, sulla mia pagina facebook in modo che tutti i miei amici poi possano venire a, a, a vedere uh, questo live eh, raccontatemi un po' come state, come va, che tempo fa da voi, da me, stamattina era caldissimo, si stava benissimo, adesso piove, grandina, si sta benissimo comunque, eh, ma sembra che siamo passati dall'inverno, siamo passati praticamente dall'estate all'inverno così in due ore. Mi sentite bene? Eh, allora, la, la prima volta che abbiamo cercato di comunicare, nella prima mezz'ora abbiamo avuto un po' di problemi di audio, dovevamo parlare di ipnosi regressiva, non siamo riusciti a farlo bene perché nella prima mezz'ora mi senti, non mi senti, si sente, non si sente, alla fine eh, insomma, ci siamo un po' persi, quindi oggi faremo un, po', un pochino un riassunto uh, di quello che non siamo riusciti a dire l'altra volta, visto che molti di voi poi mi hanno scritto che erano molto curiosi. Ciao Vanessa! Vanessa Ballarin, benvenuta, Roberto Rigamonti mi dice che si sente tutto bene, anche Giovanna. Allora, perfetto, oggi parleremo di ipnosi regressiva esoterica e, e parleremo anche di entità e di eh, esseri di luce. Eh, allora, Giovanna dice che Genova fra sole e nuvole, qui invece era fra sole e adesso Giovanna proprio è eh, grandini. Però dai, stiamo bene, comunque se ci teniamo in compagnia fino a alle 18 e ci facciamo una chiacchierata. Allora, ehm, come abbiamo, come ho raccontato già l'altra volta, ehm, buonasera Claudia, buonasera, qualcuno di voi ha mai sperimentato, già fatto un'ipnosi, sa di cosa sto parlando? C'è qualcuno tra di voi che ha mai canalizzato, che ha mai visualizzato in ipnosi? Fatemi sapere che sono molto curiosa. Allora, l'ipnosi, intanto lo stato... Ipnotico è uno stato che è naturale per tutti noi. Molte persone dicono: ah, ma io non riesco a entrare in ipnosi, ma eh, stato psicofisico alterato mi sembra una roba un po' strana, ma in realtà tutti noi durante la nostra giornata entriamo in ipnosi senza accorgerci, magari quando guidiamo. A volte quando, non so se vi capita quando si dice che rimani rimbambolato nel vuoto e, e, e magari arrivi, parti dal punto A, arrivi al punto B e non ti accorgi neanche che c'è stato il viaggio o ti assenti, ecco quel momento in cui ci assentiamo senza renderci conto andiamo praticamente in trance, quindi questo è uno stato naturale dell'essere umano, poi ovviamente a seconda delle varie caratteristiche psicofisiche, una persona con una persona si userà un metodo per entrare in ipnosi e con un'altra si userà un altro metodo eh, perché parlo di ipnosi eh, esoterica perché l'ipnosi ip, ipno, adesso riesco a dirlo <ride> l'ipnosi esoterica è praticamente tutto quello che riesci a vivere che riesci a vedere, che riesci a percepire senza la necessità dei cinque sensi, quindi è proprio una, una, un, un sentire attraverso l'anima e, e vai a, a toccare tutti quegli argomenti che non per forza hanno una spiegazione scientifica, quindi tutto quello che è paranormale, tutte le cose eh, particolari, ehm, per esempio ci sono persone che vedono presenze, persone che sentono voci, persone che a volte si svegliano una sensazione come se fosse accaduto qualcosa e però non si ricordano cosa ecco puoi andare a scoprire tutte queste cose e oltretutto eh, puoi fare anche dell'ipnosi in base a, al bisogno perché ci sono persone che fanno l'ipnosi perché soffrono di depressione perché hanno fobia hanno paura senso di inferiorità senso di mh, eh, bassa autostima Uh, attacchi di panico, cattivo rapporto con i soldi, cattivo rapporto con, con noi stessi, con, con qualcun altro puoi fare veramente l'ipnosi esoterica per tutto ovviamente io non essendo un dottore non farò mai un diagnostico non farò mai una ricetta medica no? perché non sono né uno psichiatra né un dottore quindi eh, quando vado a trattare le persone parlo di clienti e questo significa che quando ci sono dei problemi molto gravi è sempre importante rivolgersi a un professionista, a un dottore e parallelamente nel caso in cui si vuole approfondire un altro punto di vista del problema che abbiamo allora in quel senso eh, l'ipnosi esoterica può essere veramente molto interessante perché a volte ehm, abbiamo ad esempio un mal di testa che può essere causato dal fatto che Abbiamo qualcosa da risolvere che abbiamo somatizzato qualcosa o a livello proprio cellulare c'è qualche eh, squilibrio no ci possono essere tanti motivi magari fisici a questo mal di testa e in quel caso attraverso l'ipnosi esoterica puoi andare a vedere se a causa di quel squilibrio di quel problema che ti ha creato il mal di testa c'è qualcuno qualcosa che approfitta di quella situazione come puoi andare a vedere se il mal di testa in realtà non dipende da, da problemi fisici o altro ma c'è qualcosa che interfere con te e interferendo ti crea quel mal di testa, per cui vedi un altro punto di vista della stessa situazione che magari stai parallelamente curando uh, con un dottore nel caso in cui si ha poi la soluzione riesce a risolvere il problema il problema sparisce, in questo caso non si parla mai di miracolo, non si parla mai è stato ah ho fatto l'ipnosi eh, ho fatto il miracolo ho risolto il problema di salute in quel caso si parla di effetto placebo perché comunque noi siamo dei creatori siamo delle essenze divine quando veniamo um, a percepire veniamo a capire che accadono determinate cose una volta che tu le conosci una volta che assorbi quell'informazione dentro di te la discerni e quindi metti in pratica anche a livello energetico quello che hai scoperto puoi risolvere tanti tanti problemi. Ecco, Vincenzo D'Amato, ciao, ma grazie, grazie, finalmente sì, sì, c'è anche lui, hai visto? hai visto? Già sto incominciando a impappinarmi, hai visto? Che mi emoziono, adesso no? <ride> comincio a sudare, No, ovviamente sono qua grazie a Vincenzo che mi ha dato questa opportunità e quindi dico devo fare bella figura ovviamente, perché insomma ci tengo allora per continuare un'altra cosa poi ci sono persone che riescono a, ad entrare in ipnosi altre non riescono subito e possono decidere di fare un'ipnosi magari attraverso una telepata vi è mai successo? ne avete sentito parlare? ciao Monica Stellano benvenuta allora Vincenzo oggi è stato occupatissimo, e, e, insomma aveva da fare delle sessioni, lo so perché poi gli ho scritto dei messaggi Sei uno spettacolo, ma Vincenzo è pazzesco, lui sempre sei uno spettacolo, sei una grande Insomma ci carica, ci carica sempre con, con la sua energia, poi lui è un vulcano quindi voglio dire è, è sempre pum pum pum pum, molto scoppiaggiante, di conseguenza anche noi recepiamo questa cosa allora, poi stavo dicendo che poi ci sono delle persone che magari non riescono ad entrare in ipnosi subito e, e, e possono appoggiarsi a una telepata. La te telepata è praticamente qualcuno che entra in ipnosi per voi. Io per un sacco di tempo ho, ho fatto tante sessioni di ipnosi in cui io ero telepata, ne facevo anche 4-5 al giorno. Cosa accade? Perché tante volte uno può pensare, già entrare in ipnosi mi sembra una cosa strana. Che qualcuno possa entrare in ipnosi per me come possibile e vi garantisco che è possibile perché la telepatia come l'ipnosi è qualcosa di naturale per noi. La telepatia è uguale, è qualcosa di nato nell'essere umano. Vi faccio un esempio, vi sarà mai capitato che magari pensate a una persona e la incontrate al bar o per strada oppure arriva una chiamata? o eh, state pensando una canzone e vicino a voi qualcuno la incomincia a fischiettare, o sognate una persona e il giorno dopo vi chiama o, o la incontrate. Insomma, queste sono tutte manifestazioni telepatiche e per chi di voi penserà, ma no, ma questi sono casi, vi garantisco che nell'universo di casuale non c'è nulla. <ride> c'è solamente tutto quello che noi decidiamo di creare, co-creare, che varia in base alle nostre variazioni di frequenza, che possono essere frequenze più alte, più basse, in base un po' alla realtà che stiamo vivendo, se stiamo meglio, se siamo più disquilibrati e così via. E proprio per questa potenzialità telepatica che abbiamo cosa accade? Se una persona eh, prova a rilassarsi ma non riesce a svuotare la mente, quindi sente il corpo rilassato ma la mente pli bla bla bla continua a parlare oppure riesce a svuotare la mente però il corpo eh, il subconscio cerca di sabotarti e ti prude qua e eh, eh, ti muovi e non ti senti comodo non riesci proprio a, a fare cosa bisogna fare non riesci a entrare in ipnosi poi ci sono anche quelle che riescono anche a svuotare la mente a rilassare il corpo poi a un certo punto rimangono lì e dicono, io non visualizzo, non vedo, non sento, no? può accadere anche questo. Soprattutto quando sono le prime volte, e eh, molte persone si autosabotano, si bloccano proprio perché hanno paura, non sanno incontro a cosa stanno andando. andando. In quel caso lì viene messa in ipnosi una persona, eh, con il tuo consenso, con il consenso di chi si andrà a lavorare, perché si può lavorare per te, si può fare il lavoro... Per Un'altra persona e si può fare eh, aiutare anche, magari, qualcuno che non c'è più in questa dimensione. A volte ci sono dei disincarnati che rimangono bloccati in altre dimensioni e anche attraverso un'ipnosi telepatica si può comunicare con loro, cercare di capire se stanno bene, se hanno bisogno d'aiuto o se, se sono rimasti bloccati perché hanno delle cose che, che non sono riusciti a dire o che hanno capito dopo che, che sono trascesi. E, e quindi nulla la persona si mette, viene messa in ipnosi eh, deve conoscere i punti da trattare dell'altra persona si rilassa e si crea questa connessione telepatica che effettivamente non è che la crei facendo qualcosa in particolare ma è importante l'intenzione nel senso che nel momento in cui io voglio collegarmi telepaticamente la mia intenzione è che lo sto facendo nel momento in cui tu hai l'intenzione, lo vuoi fare, lo crei, riesci perché lo crei e lo crei perché è, è, è un, una dote che abbiamo dentro. E in questo modo l'altra persona guarda la telepata che lavora per lui e per lei e possono venire fuori delle cose incredibili. A me spesso è successo di canalizzare o di ricevere delle informazioni da, magari da quella persona che quella persona non aveva detto. E eh, ah, guarda che c'è Alberto Castigneda dall'altra parte dell'emisfero che è venuto anche questa mattina lui parla spagnolo, hola Alberto come stas, un beso, parla spagnolo, qui parlano tutto italiano quindi gli stavo traducendo, ciao buonasera Franco buonasera benvenuto e, e quindi a volte, eh, dicevo, in connessione, la, eh, facendo lavoro insieme a qualcuno, a volte arrivavano un sacco di informazioni e bisogna anche capire come mediare queste informazioni, soprattutto se sono informazioni molto particolari in cui eh, il cliente non ha detto certe cose. Ciao Fabio, benvenuto. Quindi la connessione telepatica c'è, esiste e si può eh, entrare in ipnosi attraverso un'altra persona che fa la connessione telepatica eh, lavorando mh, con voi e dandovi eh, questo strumento eh, attraverso appunto da anima a anima, eh, diciamo così. E quindi prima vi avevo chiesto ma avete mai fatto, c'è qualcuno di voi che ha già sperimentato, che ha già fatto ipnosi, che ha già... Ha avuto oppure che ha canalizzato o che in ipnosi è riuscito a visualizzare tantissimo a vivere proprio pienamente questa esperienza guardo intanto la diretta dal mio cellulare perché ho visto che a volte quando quando guardo qua ho notato che a volte i messaggi non mi vengono subito lì, mi vengono qua ok, allora i messaggi siamo in pari a tutto tutto tutto bene perfetto allora io mi sono segnata dei punti qua giusto per non perdere il filo sì eh, che attraverso l'ipnosi telepatiche anche attraverso l'ipnosi eh, regressivo eterica si possono si può interagire anche con persone che, che non ci sono più per esempio in caso di persone che sono venute a mancare in modo traumatico e quindi in modo non atteso mh, è scioccante, a volte può succedere che, che qualcuno decida di fare un'ipnosi per interagire, per esempio a me una volta è successo in Messico di fare un'ipnosi ehm, a una ragazza che non riusciva a camminare bene, aveva sempre questo dolore al alla gamba e eh, in questa ipnosi che abbiamo fatto è venuto fuori che lei sentiva questa energia nella gamba, mm, abbiamo, siamo riusciti a, a far uscire questa energia dalla sua gamba e um, questa energia si è manifestata nella forma di suo papà, di suo papà che non c'era più perché si era tolto la vita sparandosi, quindi era stata una, una morte decisa, scioccante non solo per la persona che ha deciso di, di sperimentare, di morire così, ma è stata scioccante eh, soprattutto per le persone, la famiglia, eh, la figlia che in quel momento magari non se l'aspettava ciao giusi buonasera benvenuta e, e in quel caso eh, quando lei ha visto che da questa parte della sua gamba si è manifestato suo papà eh, era in ipnosi lei e in ipnosi voi potete anche canalizzare questo cosa significa che nel momento in cui entrate in questa dimensione dove non esiste lo spazio dove non esiste il tempo dove siamo uno con tutto nel momento in cui sei in ipnosi e io ti dico fammi parlare con tuo papà, tu incominci a parlare, ti arrivano le informazioni così, ma non stai parlando tu, l'energia, cioè l'anima, tuo papà sta parlando attraverso te. Quindi abbiamo fatto un dialogo con lui, lui ha chiesto perdono alla famiglia, ha spiegato determinate cose che non aveva spiegato quando, quando era in vita e tutto ciò mentre lei piangeva di rotto perché ovviamente lei canalizzava queste informazioni, eh, ma allo stesso tempo capiva quello che stava canalizzando no? è, è un po', po strana come, come cosa perché finché non la vivi no, non riesci a capire cosa significa che tu parli manifesti quello che, che un disincarnato ti sta dicendo allo stesso tempo però sei cosciente che stai parlando per un altro e quindi è come vivere due cose eh, io e questa, e questa persona che parla con me e renderti conto proprio di, di questo tipo di realtà, di questo modo di comunicare che è un modo telepatico e, e di questo modo di far uscire, arrivare in questa terza dimensione questa, questa informazione canalizzata. No? E, e così lei ha risolto il problema, praticamente ha perdonato suo, suo papà, abbiamo lavorato sul... Hola Patrizia, eh, è arrivata anche Patrizia dall'Argentina. Eh, invece l'altro mio amico mi sembra che era mexicano eh, si sono connessi loro non parlano italiano quindi salutiamo i amici latinoamericani che piano piano stanno arrivando un saluto a tutti gli amici latino Patricia e Alberto che si sono connessi perché sappiamo che voi non parlano italiano ora stiamo facendo un directo in italiano stiamo parlando di ipnosi regressiva stiamo parlando di seres di luz stiamo parlando di identità e queste cose così e dicevo, abbiamo lavorato sul perdono, su tutto quanto e dopodiché è incredibile, cioè lei dopo siamo stati in ipnosi tipo due ore, per lei era passata mezz'ora, è volata anche per me perché è stata un'ipnosi così bella che quando sei lì veramente anche chi non è in stato ipnotico ti, ti vola il tempo perché... Lì hai proprio la percezione che quando entri a contatto con certe dimensioni il tempo e lo spazio non esistono perché un fondersi è un perdere la sensazione dell'orologio e del tempo che passa ehi hey, patricia <ride> e, e dopo che ha finito eh, ci sono persone che vedono il risultato subito cioè dopo i bronzi subito vedono il risultato e ci sono persone che magari lo vedono dopo una settimana dopo un mese alcune anche dopo un anno bisogna sempre eh, insomma vedere come una persona reagisce perché è soggettivo io personalmente Tanti anni fa quando feci la mia prima ipnosi la feci perché soffrivo di insonnia, no? non dormivo, dormivo malissimo, mi accadevano delle cose particolarissime e ricordo che quando feci la prima ipnosi quella sera dormi tantissimo, benissimo e mi svegliai pensando wow ma è così che ci si sente quando si dorme perché erano anni che avevo addirittura dimenticato la sensazione del come ti svegli quando hai riposato veramente bene. È un po' come io dico sempre: un po' come la digestione, se io mangio una mela, magari la digerisco in 15 minuti, qualcun altro in 10, qualcun altro ci mette mezz'ora, qualcun altro magari un'ora. Insomma, la fase digestiva a seconda delle persone cambia. È la stessa cosa per l'ipnosi: è una cosa soggettiva di in quanto tempo si ottiene un risultato. Sicuramente, però, è efficace. Ehm, ok, messaggi. Sono qua. Scusate se vado un po' spedita, ma siccome l'altra volta non si è riuscita a dire tutte queste cose, ci sono persone che c'erano l'altra volta. Sto cercando di, di dire un po' tutto in modo che sono contenta anche le persone dell'altra volta perché avevamo avuto un, problemi, un problema di linea. Ciao Laura, benvenuta, piacere di averti anche te qua. Ok, adesso siamo 24 persone online, 4 più 2 fa 6. Sei un numero perfetto, Devo sapere che io sono un po' fissata con i numeri, il 3, il 6, il 9 che sono dei numeri maestri <ride> quindi ogni volta mi è caduto l'occhio in questo periodo ma paiono sempre questi, que questi numeri qua che mi piacciono moltissimo allora parlando invece di entità ci sono uh, alcune persone quando qualcuno viene a mancare chiamano i disincarnati entità eh, oppure disincarnati, eh, ci sono anche altri che vengono chiamati eh, extraterrestri o che vengono chiamate entità, alcuni sono proprio extraterrestri perché vengono da altri pianeti e alcune entità ehm, vengono chiamate entità perché o sono create dal nostro da, da nostro, dalla nostra co-creazione nel senso che noi come popolazione terrestre siamo in grado con i nostri pensieri, pensieri eh, di creare anche delle entità energetiche che possono interferire con noi nel frattempo mi si è attivato Siri dell'iPhone incredibile Siri non ti ho chiesto nulla <ride> perché stavo parlando va bene quindi quando siamo in ipnosi parlando dei disincarnati quando siamo in, in ipnosi Praticamente tutte le persone quando entrano in ipnosi possono raggiungere, possono toccare quella dimensione e essere, espandersi in quella dimensione nella quale possono interagire con qualcuno che non c'è più. Lo so che può sembrare una cosa assurda e può sembrare anche una cosa che dicono ma se è così facile perché non ce lo dicono? È perché proprio perché è facile ci hanno convinto che è impossibile. Ma in realtà ci hanno messo tutta la verità davanti al naso, non la vediamo perché è talmente facile, talmente semplice che eh, eh, ci sembra impossibile mai così. Allora, c'è Vincenzo che dice efficacissima. Bene. Allora, nel frattempo, tutte le persone che sono arrivate, vi invito, fate condivisione, condividete anche voi. Oh. L'ho condiviso, sì, condiviso nella mia pagina Facebook, questa diretta, perché in questo modo possiamo dare l'opportunità di eh, co-creare questo risveglio, visto che siamo in un periodo storico dove c'è molta, sipullula di, di, di fame dell'anima, nel senso che si vuole eh, sapere, ci sono tante persone che si stanno facendo domande, tante persone che vogliono cambiare e vedono che stanno cambiando i paradigmi, ma nello stesso tempo sono anche un po' confusi, perché non sanno che direzione prendere, in questo periodo mh, far arrivare un po' a tutti determinate informazioni può essere necessario perché... Magari il vostro intuito vi dice condividete con quella, quella, quella persona ma non sapete che a livello proprio di vibrazione quella persona vi sta chiamando in questa condivisione perché forse anche lei cerca quello che, che, di cui ci stiamo cibando tutti in questa, in questa diretta. Ok, perfetto. Dicevo che quando siamo in, in ipnosi quindi si può interagire con... Uh, con dei disincarnati che, sono, che hanno avuto a che fare con, con noi. Io questa esperienza l'ho vissuta e mi è successo nella prima ipnosi che avevo fatto circa sette anni fa, un po' di tempo fa, mi ero fatta fare questa ipnosi appunto perché non dormivo. Io non sapevo che esisteva la, la, la telepatia, non, non sapevo nulla di tutto ciò, non sapevo eh, che, che potevi incontrare le persone... Che non ci sono più e in questa ipnosi praticamente ho, ho visualizzato, mi si è, eh, qua, quando dico visualizzare per quelli che, che non sanno di che si tratta, visualizzare non significa che appare voi state lì chiusi, si accende il televisore, vedete tutto perfetto come state guardando questa immagine, visualizzare è un po' come se io vi faccia una domanda, eh, com'è il pigiama con cui andate a dormire? Vi arriva l'immagine, no? come questo pigiama ecco state visualizzando nello stesso modo in cui vi arriva questa immagine nello stesso modo quando siete in ipnosi arrivano all'immagine come se fossero dei pensieri quindi in questa esperienza ricordo che ho, ho visto ho rincontrato questo mio zio che era morto insomma di una malattia bruttissima ormai non ricordavo quasi più neanche il suo viso perché era passato un po' di tempo e ricordo che ho incominciato a piangere perché l'ho proprio visualizzato perfetto il suo viso, tutto perfetto, e quindi mi sono emozionata perché non ricordavo io il suo viso, invece in quel momento ho visto tutto ed ha comunicato con me senza parlare. Per cui per me era strano vedere lui così, sorridente, e, e parlava, perché ero in implosio, io lo guardavo e la prima cosa che ho notato era che aveva la bocca ferma, no? Quindi poi dopo mi è stato spiegato che in certe dimensioni, ovviamente in questa dimensione terrena, noi siamo abituati a gesticolare, a, a, a ridere, a guardare, in certe dimensioni invece c'è un modo diverso di, di, di comunicare, c'è un modo diverso uh, di sentirsi e, e non siamo abituati a stare in quelle dimensioni. Infatti, spesso quando io canalizzo o sto in quelle dimensioni lì e poi torno qua in me, ho sempre sete, fame e a volte ti puoi sentire anche un po' stanco, perché in qualche modo è come se cambi un po' le vibrazioni no? per entrare in, quella vibra in quello stato vibrazionale. Giù si dice, è possibile che un parente defunto ci, da ci protegga da là su? Se sì, come si fa a sapere chi è? Allora, eh, partiamo dal presupposto che quando una persona viene a mancare, a seconda della dimensione dove si ferma, perché magari c'è chi eh, muore con uno stato di consapevolezza talmente alto che fa uuh, e torna alla fonte, no? torna lì dove è tutto. Eh, c'è chi invece muore con la convinzione che c'è l'inferno e quindi che c'è il castigo e può rimanere bloccato in altre dimensioni ancora. Ma generalmente quando chi, chi, chi, chi, chi oltrepassa entra in uno stato di coscienza differente e si rende conto che in realtà il suo ruolo non è quello di proteggerti, ma uh, ognuno deve essere il supereroe di se stesso. No? Per cui più che proteggere, a volte chi rimane vicino rimane o perché sente che la famiglia ancora ha ancora questo dolore o perché lui. C'è qualcosa che non ha finito di elaborare e rimane attaccato a questa dimensione, eh, altrimenti vanno, dove devo, devo, devono andare, siccome in realtà non esiste se separazione, quando noi siamo sensibili possiamo sentire se c'è una comunicazione, se c'è una presenza, dobbiamo abituarci a, a, a decifrarla e a sentirla. Ehm... E quindi in realtà loro c'è questa un po' questa mentalità terrena, no? gli umani eh, sviluppano un po' perché siamo stati manovrati dalla, dalle, dalle religioni, dallo Stato che è la grande mamma, la religione che ti dice che hai bisogno di essere protetto, che sei un peccatore, quindi sono convinta che anche se arrivassero gli extraterrestri la, la prima cosa che molti penserebbero è uh, sono venuti a salvarci, ci devono proteggere. E invece dobbiamo elevare questo, la nostra coscienza e prendere consapevolezza che nessuno ci deve proteggere, ma siamo noi che dobbiamo staccare, tagliare il cordone da questo pensiero perché lì facciamo proprio il salto quantico, secondo me, perché rendi, ti rendi consapevole che sei un creatore e che questi pensieri sono un po' delle dinamiche che in qualche modo ehm, controllano noi e controllano magari i disincarnati che se ne sono andati, perché ovviamente se loro rimangono in contatto con noi nel pensiero che ci devono proteggere, noi pensiamo, anche noi sono lì a proteggerci, creiamo una co-creazione che non è positiva né per loro né per noi. Possiamo comunque diventare indipendenti, renderci conto che nessuno ci deve proteggere, ma che noi stessi siamo i paladini di noi stessi, che, che, che, che dobbiamo cercare tutto quello che ci serve dentro e da questa consapevolezza creare questa connessione d'amore con loro cercando di dirgli di continuare nel loro processo se poi vogliamo comunicarlo proprio con un'esperienza più profonda possiamo fare un'ipnosi e in ipnosi vi garantisco, mi viene da ridere perché lo so che molti di voi diranno ma come è possibile, però chi ha provato di voi l'ipnosi sa che in ipnosi non, non c'è confine proprio, puoi comunicare eh, con tutto quello che in quel momento di tua consapevolezza e di apertura di anima ti consente di comunicare. Allora Vanessa chiede se si può entrare in ipnosi spontaneamente facendo sì, sì Vanessa, si può. Allora come ho detto prima eh, lo stato ipnotico è uno stato naturale, noi ogni giorno spesso quando rimanete così, che magari andate nel vuoto, non vi rendete conto, vi parlano e non avete sentito, siete andati in ipnosi. Durante la meditazione potete assolutamente farlo, vi rilassate state lì e potete se volete andare in ipnosi durante la meditazione dovete dall'inizio decidere eh, perché lo fate cioè, l'universo vuole frasi chiare e pensieri chiari quindi se tu dici vorrei ricordare chi ero in una vita passata il tuo focus deve essere ok voglio sapere chi sono in una vita passata ma non dirlo e basta devi, deve essere un desiderio pieno di emozioni perché devi avere una reazione anche fisica, cioè questo desiderio ti deve emozionare, ti deve riscaldare, deve far sì che, che il tuo cervello produca quelle sostanze che fanno sì che tutto il tuo corpo sia coinvolto in questo desiderio, perché così lo crei e quindi il focus voglio desiderare, ti metti lì in silenzio contempli e ogni tanto lo dici, e se non entri in ipnosi ti possono arrivare immagini, ti possono arrivare flash, ti possono arrivare anche sensazioni alla fine e non disperate se subito non capite perché a volte certe cose che si vivono in quel momento siccome la prima volta non sapete bene decifrare cosa sta accadendo ma poi durante la giornata attraverso intuizione cose varie capirete qual era il messaggio E allora allora, Roberto Rigamonti dice è possibile in regressione scoprire i nostri talenti nascosti assolutamente sì Roberto anche perché immagina con tutte le vite che abbiamo vissuto, ho detto l'altro giorno ho raccontato che io in, in alcuni sogni parlo perfettamente in inglese <ride> invece da sveglia parlo italiano spagnolo, francese ma l'inglese non lo parlo così bene come nei sogni, quindi Può essere che in un'altra vita eh, ho vissuto in un paese dove parlava inglese e magari quello potrebbe essere un talento, anche non lo so, però sì, attraverso eh, l'ipnosi puoi andare a scoprire quali sono i tuoi talenti, puoi sviluppare anche i talenti che hai già scoperto, e, e, ma anche la meditazione aiuta molto, eh, perché spesso in meditazione arrivano proprio dei flash che ti fanno che ti creano delle intuizioni affinché tu possa capire quello che hai deciso per cui stai meditando. Quindi mi raccomando, quando meditate, a meno che non vogliate solo rilassarvi, quindi stare lì, no? solo per stare, cercate sempre di avere ben chiaro il focus, voglio fare questo per cosa, perché l'universo ha bisogno di richieste chiare, non troppo complicate. Scorro un attimo in su, a vedere se mi è sfuggito qualcosa. Allora, Vincenzo dice, sono vite in parallelo o sono sempre vicine? Non l'ho capito questo, Vincenzo. Allora, Laura Marsi dice, non so se la domanda può essere pertinente, a volte mi capita di sognare delle situazioni in cui sono coinvolte persone del passato o che sono ancora viventi, al risveglio... Le sensazioni mi rimangono appiccicate addosso e mi condizionano la giornata. E, la giornata. A cosa può riferirsi questa sensazione? Come posso liberarmene? È come, se loro, è come se la loro presenza, o meglio, la loro energia mi accompagnasse. Quindi sensazioni... Ma sono sensazioni positive o sensazioni negative? E poi ti svegli eh, stanca o ti svegli perché spesso, allora nei sogni in cui ci svegliamo spesso stanchi bisogna indagare perché può essere come avevo detto l'altra volta che siamo stanchi perché con il nostro corpo eterico siamo andati a fare le scimmie, a fare esperienze in altre dimensioni, eh? andare in altre dimensioni ci crea stanchezza perché comunque Cambiamo un po' il nostro stato vibrazionale per andarci e non siamo abituati a stare in queste dimensioni, come può essere invece che ci svegliamo stanchi e tristi perché qualcuno, qualche entità attraverso il sogno ci manipola in modo che le emozioni scendono di frequenza e loro ciucciano praticamente la nostra energia perché ci sono delle entità che si alimentano della nostra energia. Come è possibile? Vi chiederete. come Non so, vi è mai successo di conoscere quelle persone che quando a qualcuno accade qualcosa di brutto godono, si sentono proprio uh, rinvigoriti? Esatto. Allora, nello stesso modo in cui una persona gode se a qualcuno gli succede qualcosa, nello stesso modo queste entità, quando a noi succede qualcosa, si alimentano, si riempiono, si mh, prendono potere, insomma, su di noi allora se la sensazione Laura di malessere eh, vuol dire che in qualche modo hai perso energia hai perso energia durante la notte no? e generalmente noi ci dovremmo svegliare la notte serve per ripristinare un po' tutto quello che c'è da ripristinare, per svegliarci e stare bene quindi se ci svegliamo stanchi o con del malessere vuol dire che o c'è qualcosa che la nostra anima si sta dicendo eh sono anni che ti sto dicendo sta roba attraverso questo sogno e non capisci come devo fare <ride> che può essere anche quello <ride> oppure potrebbe anche essere che c'è qualcosa che sta interferendo con te attraverso quegli stati emotivi attraverso manipolando i sogni affinché tu crei quel loop che a loro permette di sottrarre energia Comunque razionalizzo, o meglio dico è solo un sogno e aspetto che passi. Ma sai cosa puoi fare Laura? Eh, puoi anche prima di andare a dormire, eh, quando accadono questi, questi periodi in cui ti accorgi che accadono questi sogni, prima di andare a dormire eh, crea proprio un tuo rituale che dici qualsiasi sogno che io faccia, che in cui piango, in cui urlo, in cui mi stanco o in cui ci sono sensazioni che non mi piacciono che mi svuotano, voglio svegliarmi non voglio, niente deve interagire con me no? nel momento in cui tu dici non voglio questa cosa stai manifestando il tuo libero arbitrio e se lo fai sempre, alla fine sai cosa potrebbe succedere a me almeno a me è successo che quando stava per arrivare quel sogno quella sensazione subito a me scattava il no mi svegliavo Oppure appena il sogno eh, cominciava, siccome c'era già questo messaggio che io stavo mandando al mio subconscio di dire no, quelle situazioni non voglio più che interagiscono con me, o quando stavo entrando in quella dinamica del sogno o prima o mi svegliavo, o mi muovevo e riuscivo così a, a scamparla, può essere un modo quello di manifestare il nostro libero arbitrio perché... Mm, noi siamo degli esseri che abbiamo un libero arbitrio molti di noi non siamo consapevoli di questo ma molte entità si approfittano e interagiscono con noi proprio perché noi non sappiamo che se noi diciamo non voglio che certe cose mi accadano non avete il mio permesso stiamo già dando forza a, alla nostra forza che abbiamo non stiamo eh, manifestando il nostro libero arbitrio in qualche modo stiamo già creando una vibrazione che già crea più barriera a certe cose che vogliono interagire con noi, certamente non basta solo questo, bisogna fare un lavoro, che è un lavoro che è un lavoro, perché devi farlo tutti i giorni e bisogna stare svegli ogni istante, a volte si riesce meglio, a volte si riesce peggio, però a forza di farlo poi diventa un'abitudine, diventa meccanico e si diventa bravi. Allora Sono le 6.39, nel frattempo vi ricordo che settimana prossima, giovedì ehm, alle 8, faremo la seconda meditazione. Stamattina alle 8 ho fatto la mia prima meditazione con voi, e alcuni che ci sono questa sera, ci sono, c'erano stamattina, ci sono anche, anche stasera, e quindi giovedì mattina per tutti i mattinieri... <ride> Vi aspetto, faremo un'altra un meditazione, ancora voglio, devo un attimo capire quale, quale fare, oggi abbiamo parlato, abbiamo fatto una meditazione di riconnessione con l'energia fotonica, quindi con l'energia solare, noi siamo energia fotonica perché siamo un corpo anche di energia oltre che un corpo materiale, e per cui se vi viene in mente qualche meditazione o qualcosa che avete bisogno, fatecelo sapere, scrivete nei commenti così poi potremo improntare anche le, la meditazione in base al bisogno che ci può essere in questo, in questo periodo. Riguardo la chat, per controllare un po', vado in su, scusate perché poi per qui va scorrendo, scorrendo. No, comunque perfetto, e oggi anche se qua stava, eh, grandina, piove, <ride> fulmini e tuoni, oggi Vincenzo hai visto come va la linea oggi? Oggi è perfetta, eh? oggi eh, anche se c'è brutto tempo va benissimo, anche l'audio si sente eh, benissimo, Massivi... ma, ma sai che Vincenzo sono super energetica, c'è Vincenzo D'Amato che dovete sapere, ieri ci siamo visti con Vincenzo, con Viviana con Marco, insomma ci siamo visti un po' con tutti quelli che vedete in diretta e siamo stati un sacco di tempo a parlare così ecco il risultato io questa notte sono tornata a casa e non ho dormito più <ride> ho dormito due ore perché ovviamente si è messi a parlare di varie cose che si vogliono fare così e, e, e poi dopo cosa succede? Che si alza l'energia, il cervello incomincia a ah, voglio fare questo, quell'altro. Arrivi a casa, piena carica di adrenalina, non dormi. Infatti, stamattina, quando abbiamo fatto la, la meditazione, avevo dormito due ore e oggi non ho dormito ovviamente, però va bene, dai, dormirò come si dice sempre, dormiremo domani. Allora, una meditazione per questa Eclissi. In che senso una meditazione per queste eclissi? Io lo so che spesso durante eh, questo mese di giugno è un, un periodo, un mese particolare perché se non erro ci dovrebbero essere due eclissi, no? E, e quando ci sono queste eclissi diciamo che a volte mh, il fatto, certe frequenze, certe energie vengono manipolate, usate da entità oscure per creare de, de, delle dinamiche negative per abbassare sia le nostre frequenze che quelle del, del pianeta e questo accade perché ci stiamo svegliando talmente in tanti, ci sono talmente tante persone che stanno facendo cadere i vecchi paradigmi che le forze oscure se la stanno facendo sotto perché hanno capito che siamo a un punto storico in cui può essere che il gioco gli finisce molto presto perché ci stiamo svegliando, non ci stanno bene più le cose come prima e, e questo è bellissimo, secondo me è meraviglioso perché vedi, ad esempio, io noto che certe persone che prima erano molto arroganti, adesso vedi che meditano, vanno a correre, fanno delle cose diverse, tu dici, wow, non ci credi, no? Perché dici, ma allora sta succedendo qualcosa? Guardatevi intorno, guardate... Eh, fate caso su quelle persone che magari mh, non vi stavano proprio simpatiche okay? e noterete che molte di loro in qualcosa o stanno cambiando si sono ammorbidite perché sta cambiando totalmente eh, l'energia e questo pianeta, l'energia di questo pianeta è collegata alla nostra pineale quindi cresciamo insieme ed è bellissimo secondo me allora Laura Marsi dice sei bravissima, grazie Laura, grazie veramente allora, la meditazione si può fare, chiede Marilena, la meditazione si può fare anche se non siamo in diretta. <ride> Marilena mi fai morire, ma lo sai perché? Perché ovviamente tu dici no, perché e se poi io non sono in diretta come faccio? Uno può pensare, no? Non funziona più. Sì Marilena, allora la meditazione la puoi fare in diretta se ti va di farlo in compagnia di qualcuno, ma li pu la puoi fare anche da sola. Io ho un canale YouTube dove eh, già da domani dovrei caricare la prima meditazione, ci, sono, ci saranno quindi delle meditazioni video guidate e non devi fare altro che metterti lì tranquilla, ti metti con le tue cuffie, possibilmente in un, un, un posto dove stai tranquilla e mediti sempre eh, pensando a quello che, che è l'intenzione, ovvero questa meditazione per cosa la voglio fare? respiri, ti calmi, ti rilassi e lo dici, lo dici a te, lo dici al tuo sé superiore, io voglio fare questa meditazione perché voglio comprendere, che ne so, per esempio, voglio comprendere perché non riesco a fare questa cosa, oppure voglio comprendere perché con quella persona non riesco ad andare d'accordo, no? E, e da questa posizione di, di semplicità, no? di, come se tu fossi madre a te stessa e quindi eh, la tua bambina, ti metti lì tranquilla, fai la meditazione e poi osservi i pensieri che ti arrivano. Se arrivano pensieri che non ti piacciono, li osservi, li ringrazi, li lasci passare, non blocchiamo mai i pensieri perché si fa peggio, li fortifichiamo, dici grazie, lo lasci passare, poi ti centri di nuovo e vedi l'intuizione piano piano cosa, cosa ti fa capire in base a quella cosa che. che magari tu vuoi risolvere, vuoi capire, vuoi approfondire o vuoi semplicemente chiedere al tuo sé superiore, all'universo. Allora, alcuni peggiorano però, in che senso? In che senso alcuni peggiorano? Non ho mica capito. Allora, praticamente, forse mi sono perso un pezzo, Roberto dice, alcuni peggiorano però. Una meditazione per queste eclissi, la meditazione si può fare in, in diretta, quindi in realtà possono utilizzare i viventi per rubare la nostra energia, ecco questa mi era sfuggita. Allora eh, Laura, eh, allora, nello stesso tempo, nello stesso modo in cui eh, gli umani si cibano del latte della mucca, si fanno le scarpe con la pelle di coccodrillo, fanno gli esperimenti sui topolini o si mangiano la carne della gallina, nello stesso modo le entità si cibano di noi, quindi si possono cibare della nostra energia, possono fare esperimenti eh, con il nostro corpo eterico, possono eh, mettere degli impianti nel nostro corpo eterico che poi possono arrivare al nostro corpo fisico, è tutta una sperimentazione, no? nel senso che come noi sperimentiamo e facciamo, anche loro ovviamente devono fare il loro percorso, devono fare le sperimentazioni e si divertono anche loro. La spiego così perché mh, mi piace non vederla come ah, loro sono i brutti, sono i cattivi, si approfittano. No, fanno esattamente quello che noi facciamo in questa dimensione con una mentalità diversa e, e lo fanno per i loro interessi così come noi in questa dimensione facciamo certe cose per i loro interessi ma non, è per i, non pensiamo mai al bene e al male perché alla fine bene e male sono due università diverse che ci portano allo stesso scopo, ovvero alla crescita a discernere cosa è meglio e, e, e all'evoluzione, all'evoluzione di questa, questa energia da, dalla quale veniamo. E siamo tutti la stessa cosa, come dico sempre, in corpi diversi, ma in realtà io sono Vincenzo, sono Laura, sono... vediamo chi altro c'è, sono Roberto, Roberto e Meo, noi siamo tutti la stessa energia, solo che siamo in corpi diversi a fare sperimentazioni diverse. Tra l'altro l'altro giorno mi è successo settimana scorsa, ho fatto una canalizzazione che mi ha lasciato anche un po' così perché ho, ho, ho, ho, ho parlato con questo, eh, diciamo, questo essere eh, grigio sapete i grigi, no? Eh, però è un grigio chiaro, eh, un po' giallo con gli occhi grandi neri. Che mi diceva appunto che lui. Collaborava per aiutare la terra la mia domanda è stata ma scusa non è possibile che voi voi tu vabbè non sei grigio però io l'ho chiamato grigio eh, volete aiutare la terra se di voi si, si sa tutt'altro mi è arrivato un po come se sorridesse mi dicesse ma chi siete voi per dire che noi siamo oh, cattivi o buoni o che noi siamo grigi o che ne so o di altre razze quando in realtà poi ho visualizzato tutto il nostro, tutto il nostro DNA quando voi dentro il vostro DNA avete tutte le nostre razze, cioè il messaggio che mi è arrivato siete più extraterrestri voi di noi perché nel vostro DNA ci siamo tutti, non solo io, ma ci sono i felinoidi, ci sono i rettiliani, ci sono gli insettoidi, ci sono i grigi, ci sono tutti. E tu dici sta cosa a me, allora lì in questo intercambio di informazioni devo dire che sono rimasta abbastanza basita perché era una cosa che non avevo mai pensato, ma effettivamente se ci pensate dici, caspita, però è vera questa cosa. Allora... Allora Mari, Marilena dice devo fare la meditazione, scusate intanto guardo con l'occhio perché mancano, sono 50, mancano 10 minuti, Marilena dice devo fare la meditazione per amare, wow Marilena allora ti devo fare assolutamente, guarda la registrerò apposta per te perché c'è una di quelle meditazioni che voglio mettere sul mio canale YouTube è proprio la meditazione per, ehm, per entrare in contatto col proprio bambino interiore oppure per guarire il proprio bambino interiore. E ogni volta che, in un'ipnosi, io eh, faccio quella meditazione nella guida, che in realtà in guido l'ipnosi e dico determinate cose, accadono delle cose bellissime, ma veramente molto, molto belle. E, mh, e si fa un lavoro incredibile e, e ti rendi conto che veramente. È come se tu fossi tu, mamma, te stessa. È fantastica. Allora, Pietro Perrone dice, buonasera, il nostro spirito guida potrebbe allontanare entità negative? E qui si torna a... Allora, il nostro... partiamo dal presupposto che sicuramente nell'universo c'è la... anche la nostra famiglia, no? Un... Ci sono degli esseri che hanno deciso di non venire in questa dimensione dalla quale noi veniamo eh, lo spirito guida puoi essere tu stesso in un'altra dimensione, nel senso che eh, è come se tutto avvenisse qui adesso allo stesso tempo, eh, noi siamo degli esseri multidimensionali e quindi quando pensi allo spirito guida puoi essere sempre tu una dimensione più alta in cui riesci a vedere eh, più cose, per allontanare ehm, Dobbiamo uscire dalla dinamica che ci deve essere l'angelo, lo spirito guida che ci salva, che ci protegge, questa è, è una dinamica che per anni, tra virgolette, ve lo dico, si è proprio fregato perché ci ha allontanato dalla consapevolezza che siamo dei creatori e che non abbiamo bisogno di, di protezione, ma abbiamo bisogno di prendere consapevolezza che noi abbiamo dentro di noi tutto, tutto quello che ci serve per proteggersi e per allontanare tutto quello che non vogliamo che interagisca con noi. Nel momento in cui usciamo da questo paradigma poi possiamo magari incontrare anche delle guide ma in realtà non devono proteggerci, dobbiamo uscire da questa diade di loro mi proteggono, loro mi fanno, no ormai siamo noi che dobbiamo prendere la responsabilità del fatto che siamo creatori, che siamo coscienza, che siamo scintille divine e che dobbiamo diventare il nostro superman di noi stessi ve lo dico veramente dal cuore, uscite da, da questo paradigma perché se no, pensando che c'è sempre qualcuno che, che può allontanare l'entità o che ci può proteggere ci in qualche modo limitiamo quella che invece è la nostra potenzialità divina Marilena, grazie grazie. E poi Vanessa Ballarin lo stato ipnotico è simile allo stato di trans o c'è differenza? No, praticamente quando tu sei in stato di trans sei in stato ipnotico cioè Entra in ipnosi. Ok? Anche se eh, devo dire che a volte ehm, quando sei in stato ci sono trans un po' più mh, superficiali e trans più, più profonde. Quindi, se mi dovessi inventare qualcosa, direi che lo stato ipnotico è proprio quando sei in profondità e la trance è quando riesce anche a parlare con gli occhi aperti perché a volte a me può succedere di canalizzare anche gli occhi aperti ma in realtà è stato ipnotico e in stato di trans. va bene? allora vi ricordo di nuovo gli appuntamenti giovedì prossimo faremo la, la meditazione dopo vi, vi metto sotto il mio facebook, il mio canale youtube, eh, il mio instagram dove ovviamente riporterò gli appuntamenti che faremo qua e ovviamente eh, poi da qua potete vedere gli appuntamenti insomma che ci sono rimanete connessi ovunque così almeno se sbaglio qualcosa di là lo troverete comunque qua ciao Elis benvenuto sei molto brava un piacere ascoltarti grazie grazie davvero Elis per me questa è una vocazione nel senso che io sono proprio appassionata eh, di tutto quello che ha a che fare con il paranormale le canalizzazioni eh, tutte queste cose qua ehm, ed è bello, no? è bello perché eh, vivi tante esperienze accadono tante cose e eh, eh, siamo degli strumenti noi siamo degli strumenti divini che possiamo attraverso noi stessi canalizzare delle cose importanti per quelli come voi che un giorno magari entreranno in ipnosi oppure attraverso una meditazione scopriranno di fare la stessa cosa io credo che un po' ci facciamo da specchio e quindi che tutto quello che in quest'ora che abbiamo fatto insieme di me vi è piaciuto in realtà è un riflesso di voi o che non sapete di avere o che avete e vi state riflettendo in meno state in qualche modo quando vediamo qualcosa di bello nell'altro qualcosa che quel bello c'è anche in noi a volte non ce ne accorgiamo allora Eva... Eva gringa, hola Eva, grazie. Ma sai che in spagnolo gringa vuol dire gli americani? A Santo Domingo gli americani li chiamano los gringos. Allora io incomincio a salutare tutti perché sono i 56, quindi saluto Elis, eh, saluto Eva, saluto Marinella, Pietro. Laura Marsi, Vincenzo, Mamma mia, vediamo, vediamo, scorro veloce. Vanessa, Roberto, Rigamonti, tutti quelli che si sono uh, collegati, Fabio, Franco, Alberto, mis amigos del Latino America che si conectarono, también un beso muy grande, non so se sé si todavía stanno in linea. Giovanna, no, tutti quanti, se mi sono dimenticata qualcuno, uh, perdonatemi. Risponderò ai vostri commenti dopo, eh, è stato un piacere essere con voi anche oggi e mi sento fortunata per questo spazio che ho potuto dedicare con voi, ringrazio ancora Vincenzo D'Amato e psicologicamente. Ci vediamo giovedì prossimo, eh, segnate in agenda mi raccomando, guarda me, segna in agenda <ride> e facciamo la meditazione insieme. Dopo che la gallina avrà deposto l'uovo, voi sapete che alle 8 trovate me in diretta, mi raccomando. Sono ancora 57, abbiamo, mi viene, quando arriviamo a questo punto incomincio un attimo a, a, a salirmi la temperatura perché ovviamente devo essere puntuale nel chiudere. Buonasera a tutti, e fatemi sapere se ci sono degli argomenti che vi piacerebbe trattare o, o insieme a me che ne parliamo molto volentieri. Uno sicuramente che tratterò sarà per esempio la telepatia e parlerò appunto dell'esperienza di telepatia che ho avuto per tanto tempo e magari vi darò qualche dritta per sviluppare anche la telepatia. E vi ricordo che questa sera c'è un'altra diretta alle 21, c'è un'altra diretta, quindi rimanete, andate a prendere dopo che mangiate tutto quanto, dopo cena venite eh, se non vado a dormire magari capito anch'io in chat dopo. Con Mario, guardate, c'è anche il suo libro qua, con Mario Sparaccia, già che ci sono faccio anche un po' di pubblicità perché c'è il suo libro e lo devo leggere. Lui sarà alle 21, sarà in onda eh, qua su Vincenzo D'Amato Psicologicamente, per cui non mancate perché ci sarà un ospite con lui e, e sicuramente passerete una bellissima ora tutti insieme. E Vanessa mi dice Sì, telepatia <ride> ok va ah, ma aspetta Vanessa perché io adesso ho fatto un po' di confusione in realtà le dirette di pomeriggio non ce l'ho avrò la diretta la mattina per la meditazione però adesso vediamo magari parlo un pochino della telepatia poi meditiamo ok vediamo come organizzarci però se ci sono dei temi che vi piacerebbe affrontare insieme a voi Fatemelo sapere, scrivetemi o sul mio Facebook personale oppure qui eh, sotto il video e poi in qualche modo ci organizziamo, anche perché io faccio delle dirette anche dalla mia pagina Facebook ufficiale per cui si potrebbe organizzare anche da lì una diretta di pomeriggio. Mancano esattamente 30 secondi <ride> per finire. Quindi un bacio a tutti, buonasera ancora, vi ricordo ancora che alle 21 ci sarà Mario e cosa dire, grazie, grazie, grazie, grazie grazie a tutti quelli che si sono connessi, l'appuntamento è a giovedì prossimo. Allora, come funziona qua? Ok, perfetto. Ciao, buonasera, buona cena e alle 21 forse passo anch'io, dopo ci vediamo in chat. Un bacione, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. ciao. Chao Patricia, un saludo a los amigos latinos de Latinoamérica, gracias, bye.